grazie presidente la mozione illustra credo in maniera esaustiva eh, gli aspetti tecnici e eh, gli aspetti tecnici eh, e risponde a quelle che sono eh, scusate però non, non riesco. Eh, colleghi per favore consigliere pelonsi di palma eh. Chiedo cortesemente che o venga ascoltato, preferibilmente, ma comunque consentito l'intervento della consigliera Guerrini. Prego consigliera, di per minuti. Quindi dicevo, la, eh, è illustrato già nella mozione la natura ecologica, di risposta ecologica, di eh, rispetto dell'ambiente, dell'astricato al San Pietrini, la sua resistenza, la convenienza economica in, di, in termini di investimento. E forse andrebbe ricordato come la, eh, il, la, il concetto negativo che si ha sulla stricata San Pietrini derivi tutto sommato da una strumentalizzazione storica che si fece nelle precedenti amministrazioni quando per inefficienza e incapacità non si ebbe l'accortezza di manutenere le nostre strade e quindi si cominciò a incolpare il lastricato stesso piuttosto che non che riconoscere le proprie eh, le proprie responsabilità poi sappiamo bene che ci sono stati anche dei eh, dei risvolti di interessi e quindi ci troviamo oggi nella necessità di manutenere una eh, un um, un sistema viario molto ammalorato e questa amministrazione sicuramente sta dando prova di grande eh, di grande interesse e di grande operatività per fronteggiare eh, quella che è ormai possiamo dire non è neanche più un'emergenza eh, purtroppo però eh, questa amministrazione sembra essere ancora eh, sotto il fascino di quella narrazione strumentalizzante e soprattutto eh, si, come dire, si adagia su una idea eh, di, ehm, di, eh, di un concetto di eh, considerazione di questo tipo di lastricato che eh, obiettivamente eh, rispecchia una visione culturale eh, del patrimonio della città che non dovrebbe appartenere al Movimento 5 Stelle, nel senso che quando si parla di spostare i sanpietrini dal loro alloggio storico in un'altra posizione, si sta facendo quello che tecnicamente si chiama operazione di feticismo culturale, Ora, eh, io insomma, vorrei, vorrei un attimo rassicurare quanti hanno pensato che la parola feticismo culturale fosse un'ingiuria visto che mi hanno anche denunciata per questo ecco no, è un termine tecnico che deriva eh, dagli, dal, dalle discipline etnografiche e etnologiche e poi è eh, stato mh, utilizzato ed è utilizzato normalmente per, eh, nel mondo culturale come elemento di critica quindi eh, qui non stiamo difendendo il San Pietrino in sé stiamo difendendo un monumento di questa città un documento storico di questa città il lastricato le vie lastricate che rappresentano un monumento Quindi eh, sgombriamo il campo da quest'idea del feticcio san pietrino io mi aspetto da questa amministrazione quindi la tutela e la conservazione di un monumento storico è inutile che noi mettiamo le pietre di inciampo nelle strade dove ci sono i sanpietrini storici che quelle operazioni che noi oggi ricordiamo con un senso di ancora di disperazione e di tragedia quando noi togliamo i sanpietrini che hanno visto quelle operazioni Sturni, se noi ha... Prego. Sturni. Grazie. Se noi andiamo a rimuovere i sanpietrini di via nazionale, andiamo a rimuovere quel red carpet, come si dice oggi, quel tappeto rosso che l'Italia appena unita fece, srotolò per i nuovi turisti che non arrivavano più dalle vecchie porte di Roma, ma arrivavano dalla nuova stazione. Quindi stiamo distruggendo la storia. Mi si dice, ma la soprintendenza e la sovrintendenza hanno dato il loro benestare? Eh, certamente hanno dato il loro benestare. Allora, ricordiamo intanto che le vie dove l'amministrazione comunale interviene sono le vie di a grande scorrimento e chi le difende? Le vie... A, a, a scorrimento minore e quindi di competenza del primo municipio che ha le strade secondarie lardellate di interventi, di toppe o se non, se non di strisce di asfalto. Chi le difende? Perché questa è una realtà già esistente. Poi ricordiamoci che il nulla osta della sovrintendenza e della sovrintendenza non vuol dire eh, sollecitazione a fare, vuol dire che non si è trovato un appiglio, una norma che indichi che non si possa fare. Nella mia mozione veramente faccio riferimento a qualche norma che forse un qualche dubbio doveva far venire. Ma eh, io vorrei ricordare chi è a capo del MIBACT, per capire perché la soprintendenza e la sovrintendenza non sono intervenute. A capo del MIBACT eh, c'è un signore che ha prestato l'uomo vitruviano di Leonardo a Parigi, c'è un signore che ha sponsorizzato, sponsorizzato in termini istituzionali ovviamente, che ha permesso il Divornerone Nerone sul Palatino. Eh, eh, quindi eh, ed è lo stesso che porta avanti il disegno di una certa parte politica eh, di eh, rimodulazione e mortificazione passatemi questo termine delle competenze delle soprintendenze statali la nostra sovrintendenza ha a capo un assessore che non si risparmia nel dire che condivide questa visione della cultura e infatti così come Franceschini pensa a una bella pedana dentro il Colosseo per fare eh, combattere i, i centurioni o non so chi. Eh, altrettanto a Roma si è pensato, quando eh, si è dato l'annuncio del restauro dell'area sacra dell'Argentina, di girarci un bel film. Quindi questa è l'impostazione della sovrintendenza e della sovrintendenza non meravigliamoci se non è venuto nessun ostacolo quindi cari colleghi ora non possiamo dare la responsabilità a nessuno siamo noi gli ultimi a poter dire di no a questo sconcio a questa distruzione e vorrei terminare con una, un aneddoto Prima della breccia di Roma, il 29 settembre, quindi eh, si riunì in un tavolo di speculatori e di alti esponenti della Curia che già avevano preparato il disastro, la distruzione di Roma, perché quei poveracci che sono morti alla, sulla breccia di, Roma, eh, scusate, breccia di Porta Pia sono morti inutilmente perché già era previsto e pianificata la speculazione edilizia della città. Ecco, in quel momento si racconta che Momsen, il grande Momsen, perché tutta Europa, tutti, eh, tutto il mondo si cercò di bloccare quella distruzione, il grande Momsen a cui il principe Ludovisi faceva vedere il progetto che avrebbe sostituito quello che era ritenuto il giardino più bello del mondo quello che proveniva dai giardini di crispo sallustio l'amico di cesare che poi divenne il giardino imperiale e che senza soluzione di continuità era arrivato fino a roma il più bel giardino del mondo il principe l'aveva già lottizzato e momsen disse al principe non sapevo che i principi romani usassero esporre le loro vergogne. Ecco, cari colleghi, noi oggi siamo qua a decidere se siamo eredi di tutte quelle persone che cercarono di impedire la distruzione dei monumenti di Roma o se siamo gli eredi di quel principe romano e quindi esporremo le nostre vergogne su una bella pagina Facebook chiamata Strade Nuove. Grazie.